Andrea, mi hanno detto che stai partendo per le vacanze anticipate perché comunque non hai avuto la possibilità di farle l'anno scorso ma ti porterai le Pegasus Turbo 35 oppure no? No, l'anno scorso le avevo fatte in anticipo, avevo fatto delle mega vacanzoni, sai? No, le Pegasus Turbo 2 e 1 non mi erano mai piaciute chissà quanto ho già idea di cosa mi porterò via come scarpe, se vuoi te lo posso anche dire tra l'altro come sai, anzi probabilmente non lo sai, lo dico in anteprima, le Pegasus Turbo Nature usciranno il 25 agosto. Non so se essere felice o no di questa cosa perché non mi era piaciuta molto quella mescola lì. Bisogna vedere, ma a questo punto cioè, uscirà anche la Pegasus Turbo 13. No, no, no, esce solo la Pegasus Turbo Nature il 25 agosto. E qual è il senso di questa cosa? Però, però, però, potremmo fare quei video che ti stavo dicendo prima di, di poter commentare questo piace sui giochi. Ci sono... Artisti, non so, chiama grafici, designer, chiamali come vuoi, che, che provano a fare degli spoiler dei nuovi modelli e tante volte ci azzeccano, tante volte no, potrebbe essere una cosa carina commentare insieme questa roba. Ma io di questa cosa sono sicuro. Comunque ti tiro la scarpa e poi ti faccio una domanda sulle. Eh abitudini di chi dovesse andare in vacanza e come dovrebbe questa persona allenarsi tirami quella nera là sotto perché è quella che userò per, per, che userò per fare i lenti quando, quando sarò a Bormio. e ti va spiego anche perché va bene vai te la tiro porca Eva si è rischiato questa sarà una delle due scarpe da lento che mi porterò su a Bormio, sicuramente L'altra devo ancora decidere, potrebbe essere una scarpa da testare così la, la testiamo poi al vigno quando ci becchiamo. Porterò su questa perché farò un monte di chilometri, punto, a farne tra i 200-210 e a settimana. E avrò bisogno di, di protezione, avrò bisogno di una scarpa che, che mi terrà lontano dagli infortuni e niente, la scarpa che sulle salite e le discese non mi distrugga muscolarmente, quindi ho, ho scelto questa, sicuramente L'altra vediamo, o la, la scegliete voi o la sceglierà Max, potrebbe essere un'idea anche questa. L'ho già scelta per te, comunque sarà una sorpresa della settimana prossima. Uh, se mi vuoi male potrebbe essere una scarpa drop zero pochissimo ammortizzata. Quindi Andrea se avessi due settimane per allenarti in vacanza... Come imposteresti queste due settimane? Qua non è più divisione 75 kg su o giù, ma è avere una compagna, una famiglia in vacanza o non averla. Io vado su con, con i miei compagni di corsa fulminati, quindi sarà solamente corsa e, corsa e bici. Devo fare una premessa: di solito in vacanza. Sono io il primo a dire fate vacanza, date spazio alla famiglia, rigeneratevi. Dall'altra parte sappiate che allenarsi in vacanza è comunque più duro perché sono, arrivo da camminate in montagna, arrivo da giornate di mare con sole che mi devasta, bagni, figli che giocano, che devo far giocare, quindi alla sera sono comunque stanco. L'altra cosa che, che è da, da tenere ben presente in questi anni ho notato che quando un atleta rientra dalle vacanze fa una barra due settimane di, di schifo. Io credo che il, il rilassarsi davvero svuoti abbastanza e quindi dopo quando si rientra siamo tra virgolette scarichi ma non mi preoccuperei. Quello che consiglio in vacanze è di allenarmi come capita nel senso se ho la possibilità assolutamente vi consiglio di uscire per non perdere le, le vecchie abitudini e soprattutto perché comunque l'allenamento ormai fa parte della nostra vita. Devo fare un'altra un digressione. Da capire se ha senso fare una settimana completa di stop e quindi prendersi la settimana della vacanza come la settimana di rigenero completa. Eh, lo fanno tanti atleti, tanti atleti professionisti. Io sinceramente l'ho provato a fare. L'ultima volta che l'ho fatto è stata in Egitto, ho detto cavolo vado in Egitto, una settimana ci sarà un caldo atroce, non so dove correre, pericoloso era il periodo che c'era qualche mezza magagna, ho fatto quattro giorni senza correre e dopo praticamente non mi rientravano più i vestiti perché ero lievitato di non so quanti chili, ho detto forse è meglio che mi rimetta a correre comunque in generale decidete voi se prendervi la settimana di rigenero completa se per di più adesso a luglio sarebbe anche top perché dopo riprendiamo con agosto la preparazione per arrivare a dei buoni volumi oppure continuarsi ad allenare io sono per la, la seconda allenarmi ripeto un po' tra virgolette a caso quando si può eh, il mio consiglio è sicuramente di fare i lenti quando riesco magari anche dei lenti svelti sul lungomare per carità ho solamente 40 minuti li faccio abbastanza svelti non al medio, ma se sempre senza guardare l'orologio. Quindi faccio 40 minuti che arrivo a casa che sono stanco. Gli altri allenamenti che consiglio sempre sono allenamenti di tipo fartlek o fartlek veri e propri, quindi robe a caso eh, due biciclette forte, due biciclette piano che incontro oppure da, da ogni cartello vado forte, e cambio di ritmo oppure di impostarmi qualche scalettina. Proprio roba a caso, uno, due, tre minuti forte che recupero un minuto o, o anche i semplici un minuto, un minuto. Questo perché? Perché tengo comunque... Ma l'avrete già provato, le, le gambe un po' fresche, perché se no sono sempre incollate quando sono via in vacanza e soprattutto faccio qualcosa che non mi stressa uh, mentalmente. Uh, mi rendo conto che quando sono in vacanza l'unica cosa che voglio fare è riposarmi per quello che dico facciamo solamente allenamenti a sensazione e quindi lasci perdere pure il cronometro oppure in questo caso te lo porti? no il cronometro me lo porto sempre perché devo vedere anche a che ora devo rientrare e se mi perdo per qualche posto c'è cioè il retour to home ce cioè, lo tengo solamente per guardare al massimo se ho, se ho deciso di fare una scaletta ma anche lì, Max, cioè, proprio talebano talebano, non me lo imposto neanche, guardo più o meno quando è il tempo. Quando ho visto che c'è cioè, un minuto, so più o meno quanto è. Eh, quando arrivo verso i 50 secondi, comincio a guardare, ma se faccio 55 secondi forte invece che un minuto, credo che non muoia nessuno, soprattutto in vacanze. Suggerisci più uh, corsa lenta o più uh lavori intensi anche se brevi. Ma c'era il Moneghetti Fartle che era una roba che si può fare se riesce a metterlo in sovraimpressione. Sovraimpressione fa molto carosello, fine 80, inizio 90. No, ho messo il link su come farlo sul, sul sito by Coffee, quindi lo potete scaricare gratuitamente. È un allenamento divertente un po' intervalli un po' strani la parte, la parte lenta però lui la faceva forte in vacanza la possiamo fare anche lenta cioè alla fine è un'idea di farla che se ne possono fare davvero a caso più parte lente più parte forte io davvero qua vi lascio sentimento cioè il mio consiglio è di fare due fartle in questa settimana non ci avete voglia, fatevene uno, non ci avete voglia, non fatevene neanche uno, però se ve li fate, ripeto, è tutto l'allenamento che poi riportiamo a casa, io davvero ho l'ansia di ripartire ogni volta, faccio una settimana di niente poi ripartire dura, e poi ripeto, ci piace correre, di solito uno lo fa per passione, quindi quei 30-40 minuti mentre la moglie e i figli sono a farsi la doccia li posso sfruttare tranquillamente per riuscire a farmi la mia corsa A livello di alimentazione qualche consiglio oppure è eh, l'unico? Dipende, dipende, dove, dove andate c'è cioè, Simone Food, uh, Food and Run su, su Instagram da, da, da seguire che lui si fa qualche giro sempre adesso cioè, lui abita a zona nostra a Milano ma quando vado in vacanza gli chiedo sempre dove andare a mangiare. I miei consigli sono mangiate la, la cucina, mangiate i piatti tipici del posto. io Infatti credo che andrò a correre al mattino presto e poi credo, mi hanno consigliato per recupero dei carboidrati brioche con la granita alla mandorla, cassate cannoli, mi hanno detto che fa molto bene soprattutto l'animo Pasta con gli anelletti al forno, quindi immagino che abbiate capito dove sono. Non a Bormio, la prima settimana la faccio dove ci sono gli anelletti al forno, uh, pasta con le sarde e compagnia bella. Sfruttate, sfruttate la settimana di vacanza per, uh, per rigenerare corpo e, corpo e mente. Ultima domanda invece, Andrea, porteresti due scarpe o una sola? E uh, nel caso in cui uh, decidessi di portarne due, qual è la seconda? Dipende, dipende se vado in vacanza in macchina come faremo per Bormio e quindi ne porterò due da lento, due da lavoretti, e una per le gare perché ovviamente andremo a fare due gare quando siamo su. Se invece vado in vacanza, come in quel posto dove ci sono gli anelletti, eh, ahimè, devo andare giù a fare una gara, quindi porterò giù una scarpa da gara e porterò giù una scarpa da lento. Se invece vado giù in vacanza in aereo comunque, ma non voglio farmi troppi sbattimenti, E seguite il consiglio dei fartle che andrei giù con la scarpa all round e non chiedeteci quali sono, perché abbiamo fatto la classifica, ne abbiamo fatta una una vecchia e forse una nuova o le scarpe da portare in vacanza addirittura. Quindi il mio consiglio è di non star lì troppo a fare i professionisti e di portarsi una sola scarpa. Io invece mi porterò le Vanish Tempo di Altra delle quali ho un'impressione un assolutamente eccezionale. Grazie Andrea, stay strong, keep running. Scriveteci qua sotto per altre recensioni e offritegli un coffee. Soprattutto scaricate la Uh, Moneghetti, uh, la tabella Moneghetti Se siamo buoni magari vi rispondiamo anche qua sotto No scriveteci se avete qualche idea o qualche dubbio sui fartela che vi rispondiamo Qualche volta prendo in mano il computer e rispondo anche io Ciao Ciao alla prossima